Con l'aiuto di Cristo Gesù in questa occasione sabbatica inizieremo quello che è il nostro momento di culto, um, quello che è il servizio divino in questa occasione. Uh, è una grande gioia perché sicuramente alla fine di una settimana abbiamo questo momento di, di tranquillità, questo momento nel quale per davvero possiamo gioire tutti quanti assieme di quella che è la parola di Dio senza troppe preoccupazioni, uh, senza troppo stress troppi problemi che di solito abbiamo durante il percorso della settimana, questo per noi è, è un momento, è un'oasi, un'oasi spirituale durante il nostro pellegrinaggio verso il cielo. Amen? Amen? Ora, in questi momenti vorrei invitare ognuno di noi a prendere le proprie Bibbie perché entreremo subito nel nocciolo della questione, andremo subito al centro di quello che è il Sermone Vorrei tanto che tutti quanti ci preparassimo e nel mentre ci prepariamo comunque vogliamo aspettare ancora qualche minuto, qualche secondo in modo tale da poter invocare un'altra preghiera per chiedere ancora una volta la presenza del Signore e iniziare a, a ve le spiegate. Questo, questo culto sabbatico. Vi inviterei a, a pregare tutti quanti assieme ancora una volta e chiedere la benedizione del Signore. Signore nostro, ti preghiamo in questi momenti. Apri la nostra mente e preparaci perché abbiamo tanto bisogno del tuo aiuto. Signore, fa sì che attraverso la tua santa parola Possiamo capire i tempi nei quali viviamo e operare una grande riforma nella nostra vita preparandoci per quello che è il secondo avvento di Cristo Gesù, per incontrarlo con gioia ed essere salvati. Signore, questo te lo chiediamo non soltanto per noi personalmente, individualmente, ma anche per tutte le, quante le nostre famiglie e i nostri fratelli e sorelle che in questo momento si trovano in diversi posti, ma anche per tutte quelle persone che in questo momento ancora non ti conoscono. Ti abbiamo pregato nel nome di Cristo Gesù e soltanto per la potenza del tuo Santo Spirito. Amen. Amen. Vi invito di nuovo a prendere posto. L'incontro di questa mattina, il sermone di questa mattina potrei dire e vorrei tanto dire che non sarà um, un sermone abituale. Perché? Perché in questa occasione cercheremo di capire in modo particolare in quale periodo della storia di questa terra ci troviamo, capire quanto siamo vicini a quello che è il secondo avvento di Cristo Gesù, ovvero la nostra grande speranza come cristiani, non è così? Amen. Cristo viene presto, ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Amen? Amen. Atti capitolo 18. Iniziamo subito con quella che è la parola di Dio, Atti capitolo 18 e leggeremo il versetto 9 e 10. Uh, la mia richiesta in questo momento sicuramente è quella di poter leggere ognuno di noi con i propri occhi ogni versetto, ogni citazione e persino ogni articolo che andremo a vedere in questa occasione. Avremo del tempo da passare tutti quanti assieme, perciò mettiamoci comodi e chiediamo la presenza dello Spirito Santo. Nel mentre vi prego di pregare per me, perché ho tanto bisogno del vostro aiuto. Durante il corso di questa presentazione pregate anche per voi, in modo tale che le vostre menti possano essere ben attive, ben ricettive, e anche per tutte quelle persone che vedranno questo video probabilmente nelle prossime settimane attraverso i diversi mezzi di comunicazione. Atti capitolo 18. E leggeremo il versetto 9 e il versetto 10. Ascoltate attentamente. Una notte il Signore in visione disse a Paolo Non temere, ma parla e non tacere. Amen? Amen. Amen. Versetto 10 Perché io sono con te. E nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, poiché io ho un grande popolo in questa... In questa città. Amen. Amen. Amen? Amen. Queste sono certo che sono parole di incoraggiamento per ognuno di noi. Ora voglio chiedervi, perché in questa occasione Dio si è dovuto rivelare in questo modo a Paolo, trasmettendogli queste parole? Perché? Perché Paolo in questo momento si sentiva scoraggiato. Andiamo a vedere assieme la prima citazione. Si trova negli uomini che vinsero un impero, pagina 156. Sebbene Paolo avesse un certo successo in Corinto, perché ci troviamo in Corinto in questo momento, tuttavia la malvagità che egli vide in quella corrotta città quasi lo, lo scoraggiò la depravazione che aveva denunciato fra i gentili l'opposizione e gli insulti che ricevette dai giudei provocarono in lui una grande angoscia di spirito egli dubitò di poter costruire una chiesa, con il materiale umano che c'era in quel posto. E forse noi similmente a volte siamo un po' scoraggiati, non è così? Perché ci sono tante delusioni da parte degli uomini, ci sono, sembra quasi che gli uomini non vogliano accettare la parola di Dio, per Paolo quasi quasi non c'era nessuna possibilità di costruire una chiesa in Corinto, in quella città. Mentre Paolo si preparava a lasciare quella città per un campo più promettente e cercava ardentemente di capire il proprio dovere, il Signore gli apparve in visione e disse, non temere, ma parla e non tacere, poiché io ho un grande popolo in questa città. Paolo Comprese che queste parole garantivano che il Signore avrebbe moltiplicato il seme sparso se avessero ubbidito alla sua volontà e fosse rimasto a Corinto. Tale fatto lo... lo incoraggiò. Lo incoraggiò a continuare con zelo e perseveranza il suo lavoro in quella città. Forse noi ci troviamo alcune volte nella stessa condizione di Paolo, scoraggiati, ma Dio ci invita in questo momento a continuare con perseveranza, perché? Perché Dio ha un grande popolo anche in questa città, così come ha un grande popolo in ogni città d'Italia e del mondo. Non ci dobbiamo lasciare scoraggiati. Noi siamo chiamati a portare, a parlare e a non tacere, a parlare con, con che tipo di voce? A gran a gran voce il messaggio dell'Evangelo eterno che deve arrivare attenzione a chi? A ogni abitante della terra, a ogni nazione, a ogni tribù, a ogni lingua e a ogni popolo. Ascoltate che cosa fece Paolo. Leggiamo il versetto 11. Dopo essere stato incoraggiato in questo modo, Paolo prese una decisione. Il versetto 11 ci dice qualcosa di molto interessante. Così egli rimase là un anno e sei mesi insegnando fra di loro la parola di Dio che cosa fe fece là? un anno e sei mesi? Ha seppur era scoraggiato ha continuato a predicare quello che è l'Evangelo Eterno di Cristo Gesù andiamo a vedere il versetto 4 Atti capitolo 18 il versetto 4 ma Ogni sabato discuteva nella sinagoga e persuadeva giudei e greci. Chi era questa persona? Era Paolo. E lui che cosa faceva? Ogni sabato, Paolo, per un anno e sei mesi, che cosa faceva Paolo? Lui predicava... Cristo Gesù e la Sua parola. Eh, sapete, stavo facendo un piccolo calcolo. Sapete quanti sabati ci sono in un anno e sei mesi? <ride> ci sono circa 78 sabati. In un anno e sei mesi ci sono circa 78 sabati. Ora Paolo... In questo anno e mezzo, un anno e sei mesi, Paolo, durante questi 78 sabati, in modo consecutivo. Consecutivo dopo che cosa? Dopo la morte di Cristo Gesù. Mi state dicendo che Paolo, dopo la morte di Cristo Gesù, per un anno e sei mesi, in modo consecutivo, che cosa faceva? Predicava la parola di Dio ogni sabato. A chi ci dice il versetto 4? A chi predicava? A giudei e a greci. Chi sono i greci? Come? Ok, datemi un altro sinonimo. Come sono anche chiamati? Greci? Mm -hmm. Gentili stranieri. Mi state dicendo che Paolo per un anno e sei mesi, per 78 sabati consecutivamente non predicava soltanto agli ebrei. Ma predicava anche ai gentili. Ogni sabato. Questo a, a farci capire ancora di più che il sabato non è soltanto per gli ebrei, ma per ogni uomo. Perché? Perché il sabato è stato fatto per l'uomo, per il suo benessere. Amen? Ora andiamo a vedere il versetto 5. Che cosa faceva Paolo in tutti questi sabati? Quando Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Versetto 5. Paolo era spinto nello spirito a fare che cosa? A testimoniare ai Giudei che Gesù era il Cristo. Che cosa faceva Paolo? Lui predicava. E come possiamo dimostrare che Gesù era il Cristo? Che cosa predicava Paolo? Aiutatemi. Resurrezione. Mm? Ok, questo è una parte, molto bene, molto bene, per dimostrare che Gesù è il Cristo Paolo doveva predicare l'adempimento delle profezie e se c'è una cosa che noi tutti quanti dobbiamo fare è proprio questa, predicare quello che è il primo avvento di Cristo Gesù per la nostra salvezza, predicare quello che è il secondo avvento di Cristo Gesù per la nostra glorificazione e salvezza eterna. Ora, voglio che sappiate una cosa, Paolo durante questo anno e mezzo, anno e sei mesi, non predicava soltanto. Sapete che altro faceva Paolo? Che altro ha fatto Paolo durante quest'anno e sei mesi? Mm -mm -mm. Non qui voglio arrivare. Gli uomini che vinsero un impero, pagina 156. Gli sforzi dell'Apostolo non furono limitati alla predicazione pubblica. Ma che altro fece Paolo? Ce n'erano molti, molte persone che non si sarebbero potuti raggiungere in quel modo. Sapete, noi in questo momento predichiamo, non è così? Ce ne sono molti che non possiamo raggiungere, perché non hanno la buona volontà in questo momento di venire in un posto come questo. Non vogliono. Ascoltate che cosa faceva Paolo. Egli, Paolo, spese molto tempo lavorando di casa in casa. Mm. Mm. Come? <ride> Col portaggio. Andare di casa in casa. Mm? Eh, riviste, volantini, libri, parlando con le persone, non è così? Questo è quello che faceva Paolo. Egli spese molto tempo lavorando di casa in casa, diventando così familiare con le abitudini delle famiglie. Visitò... Che cosa fece? Visitò gli ammalati e i sofferenti. Mm. Come? <ride> Quindi Paolo non soltanto predicava... Non soltanto faceva col portaggio, stando a parlare con le persone nelle loro case, ma in più andava a visitare gli ammalati, faceva un'opera medico-missionaria. Visitò gli ammalati e i sofferenti, confortò gli afflitti e rialzò l'oppresso. In tutto ciò che disse e fece, egli glorificò il nome di Gesù. Quando lui, Paolo, era scoraggiato perché sembrava che non ci fosse speranza per la città di Corinto. Dio lo ha incoraggiato a lavorare ancora per lui, predicando, facendo colportaggio e svolgendo un'opera medico-missionaria. Questo è quello che faceva Paolo. Atti, capitolo 18, leggeremo assieme il versetto il versetto 6. Ma che cos'è successo dopo che Paolo ha iniziato a lavorare in questo modo per il Signore? Ci sono stati dei contrasti. Il versetto 6 ci dice, Ma poiché essi, i giudei, contrastavano, e che cosa facevano i giudei? Bestemmiavano. Egli scosse le sue, le sue vesti e disse loro, il vostro sangue ricada sul vostro capo, io sono libero da ogni colpa, da ora in poi andrò ai gentili. Paolo ha dovuto svolgere fedelmente il suo ruolo di predicatore, ha dovuto dire quelle che sono le preziose verità della parola di Dio, e se qualcuno non voleva accettarle, sicuramente con grande rammarico, però Paolo doveva andare avanti. E questa cosa non è piaciuta ai giudei, per niente. Versetto 12. La parola di Dio ci dice al versetto 12, ma mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei insorsero tutti d'accordo, contro chi? Contro Paolo, e lo condussero al tribunale. Ho una domanda per voi. I giudei erano così arrabbiati con Paolo perché Paolo faceva fedelmente quello che doveva fare, mm. portava la conversione di moltissimi giudei e greci ed erano arrabbiati con lui. E dove l'hanno portato? Perché al tribunale. Perché, secondo voi? Perché loro tradizione, loro legge cerimoniale. Perché al tribunale. Che cosa ha a che fare il tribunale con le loro questioni religiose? Perché le loro, loro religioni, il loro guadagno, il loro lavoro, per il tutto per loro. Andiamolo a leggere S assieme. S Gli uomini che vinsero l'impero, pagina 158, paragrafo 1 e 2. I giudei si aspettavano che le autorità si affiancassero a loro. Mm. Come era successo in precedenti occasioni. La religione ebraica era sotto la protezione romana e gli accusatori di Paolo pensavano che se avessero potuto accusarlo di violazione delle leggi della loro religione egli sarebbe stato molto probabilmente consegnato nelle loro mani perché si procedesse al suo processo e alla sua condanna. Così pensavano di poterlo eliminare una volta per tutte. Ci fermiamo un attimo, vogliamo capire la dinamica qui di questo passaggio. Gli ebrei una denominazione religiosa, si stavano arrabbiando contro Paolo perché gli rovinava i piani. Paolo predicava il vero Vangelo di Cristo, siete d'accordo con me? Gli ebrei che cosa hanno deciso di fare? Hanno deciso di ucciderlo e di portarlo in tribunale. Perché? Perché loro pensavano che in quel momento lo Stato si sarebbe unito alla Chiesa per poter perseguitare Paolo, il fedele messaggero di Dio. Che cosa succede quando Stato e Chiesa si uniscono? Definizione, dalla storia, aiutatemi. Che cosa succede quando Stato e Chiesa si uniscono? Persecuzione. In questo momento i, gi i giudei, una potenza religiosa, voleva unirsi ad una potenza temporale dello Stato, politica. Stato e chiesa assieme per perseguitare i fedeli figli di Dio. Ma sapete che cosa è successo durante l'incontro? <ride> l'incontro con, con Paolo al tribunale? Chi è che c'era lì? Andiamola a vedere assieme. Versetto 12, rileggiamola assieme. Ma mentre... Chi? Gallione. Teniamo a mente questo nome. Gallione. Ma mentre Gallione... Era proconsole dell'Acaia. I giudei insorsero tutti d'accordo contro Paolo e lo condussero al tribunale. Dicevano. Ah, mm -hmm, che cosa dicevano? Ascoltate qual è stata l'accusa dei giudei nei confronti di Paolo, prima di passare alla parte successiva. Questi giudei che condannavano Paolo e che l'avevano spinto in tribunale, ascoltate che cosa disse. Costui, Paolo, persuade la gente a servire Dio, contrariamente a quanto la legge insegna. Come? Questi giudei dicevano che Paolo insegna a servire, ad adorare Dio in che modo? In modo contrario alla legge. Ho una domanda. Paolo faceva così. Paolo insegnava le persone ad adorare e a servire Dio in modo contrario alla legge dei Dieci Comandamenti? Assolutamente no! Paolo è sempre rimasto fedele, ma Paolo, così come Gesù, che cosa faceva? Insegnava a servire e adorare Dio in modo contrario alle leggi della tradizione umana. Matteo, Matteo capitolo 15. Andiamo a vedere qual era l'attitudine di Gesù nei confronti delle tradizioni umane che prendono il posto dei comandamenti di Dio. Matteo, capitolo 15, leggeremo dal versetto 1. Matteo, capitolo 15, la parola di Dio ci dice dal versetto 1. Allora gli scribi e i farisei di Gerusalemme vennero da Gesù e gli dissero... Perché i tuoi discepoli trasgrediscono che cosa? La, la tradizione degli anziani. Infatti non si lavano le mani prima di mangiare. Mm. Sembra quasi proiettarci in questo 2020 con tutte le varie restrizioni da Covid, non è così? Ah, entri in un negozio? Mm -hmm. Entri dagli alimentari? Mm -hmm. Entri in chiesa, mm -hmm. mm. versetto 3, ma egli rispose e disse loro, e voi perché, diceva Gesù, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha comandato così, onora il padre e la madre e ancora chi maledice padre o madre sia punito con la morte. Voi invece dite, chiunque dice al padre o alla madre tutto ciò con cui potrei sostenerti è un'offerta a Dio, egli non è più obbligato a onorare suo padre e sua madre, e così facendo voi avete annullato il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione. Ippocriti ben profetizzò di voi Isaia quando disse, questo popolo si accosta a me con la bocca e mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. E in vano che cosa significa invano? e in vano, inutilmente, mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. Questa è anche un po' la situazione che noi vediamo in questo tempo. Sapete, da questo punto di vista, gli ebrei, che abbiamo visto in Atti capitolo 18, gli ebrei di Atti, capitolo 18, erano degli ebrei che si erano allontanati da Dio. Degli ebrei che avevano apostasiato dalla fede. Che cosa significa apostasiare? Allontanarsi. Loro non prendevano più in considerazione i precetti della legge di Dio e li avevano sostituiti con che cosa? Con delle tradizioni umane. Non è proprio quello che succederà, ci dice la parola di Dio, ieri abbiamo parlato eh, noi tra di noi di quelli che sono i segni del secondo avvento di Cristo Gesù. La parola di Dio in Apocalisse capitolo 14, il messaggio dei tre angeli, non ci dice che una simile situazione avverrà in questi ultimi giorni quando la bestia e l'immagine della bestia imporranno il marchio della bestia? Quando cattolici e protestanti apostasiati che si sono allontanati dalla legge di Dio imporranno una legge fatta di tradizioni umane, imporranno una legge, come si chiama? Una legge domenicale. Ora, qualche d'uno potrebbe dire, sì ma sai Marco, alcuni dicono che nella parola di Dio nel Nuovo Testamento eh, gli Apostoli o qualcun altro eh, forse hanno iniziato ad adorare Dio non più il sabato ma la domenica. Non c'è scritto in primo luogo. In secondo luogo, ascoltate che cosa ci dice il sistema cattolico romano da questo Catholic Record London del 1 settembre 1923. La Bibbia insegna ancora che il sabato deve essere santificato chi è che lo dice i cattolici, I cattolici lo dicono non c'è alcuna autorità nel nuovo testamento per la sostituzione della domenica con il sabato chi è che lo dice i cattolici sicuramente questa è una questione importante il sabato nella Bibbia viene presentato come uno dei dieci comandamenti di Dio. Non c'è autorità nella Bibbia per abrogare questo comandamento o per trasferire la sua osservanza in un altro giorno della settimana. Abbiamo, e ora sono i cattolici che continuano a parlare, ascoltate che cosa dicono, abbiamo nella voce autorevole della Chiesa cattolica, loro dicono, la voce di Cristo stesso. La Chiesa è al di sopra di che cosa? Loro lo dicono. La Chiesa è al di sopra della Bibbia e questo trasferimento dell'osservanza dal sabato, del sabato, dal sabato alla domenica, è una prova di questo fatto. Nega l'autorità della Chiesa. Hmm, e non hai una spiegazione o giustificazione adeguata o ragionevole per la sostituzione della domenica con il sabato. Quando io accetto la domenica come giorno di riposo, che altro devo fare? Devo accettare l'autorità della Chiesa Cattolica indifferentemente se sono un protestante di qualsiasi altra denominazione, fin tanto che continuo ad osservare la domenica, che cosa succede? Io do piena autorità a quel sistema. E la parola ispirata ci dice che molto, molto presto. Noi saremo chiamati e accusati dalle denominazioni di questo mondo. Proprio su questa tradizione, che è una tradizione umana e saremo chiamati davanti ai tribunali di questo mondo. Ascoltate che cosa ci dice il Gran Conflitto. I protestanti non si rendono conto di quello che fanno accettando l'aiuto di Roma per assicurare l'osservanza della Domenica, mentre essi hanno come obiettivo l'attuazione di questo proposito Roma mira a ristabilire la sua autorità e a riconquistare la supremazia persa. Se il mondo protestante non vi presta attenzione, capirà qual è il vero scopo che Roma si prefigge solo quando, solo quando ormai sarà troppo tardi per sottrarsi all'insidia. Il potere di Roma aumenta silenziosamente e le sue dottrine esercitano il loro influsso nelle chiese e nei cuori degli uomini. Essa sta innalzando sempre più la sua imponente e massiccia struttura nei cui ambiti più segreti si ripeteranno le antiche persecuzioni. Abbiamo visto che quando chiesa, è stato, si mettono assieme, dà il via alla persecuzione dei fedeli figli di Dio, ci dice la parola di Dio, che osservano i Suoi comandamenti e la fede di Gesù. Ora, andremo a vedere un po' più in là quelle che sono delle attualità, quelle che sono delle verità presenti che ci mostrano proprio questa cosa. Ma prima di andare lì vogliamo tornare in Atti capitolo 18. Atti capitolo 18, per andare a capire bene che cos'è successo, Durante l'incontro tra Paolo, i giudei al tribunale. Atti capitolo 18 e leggeremo assieme dal versetto 14. Ci ricorderemo il versetto 13 che dice, i giudei dicevano, Costui persuade la gente a servire Dio contrariamente a quanto la legge insegna, una falsa accusa, tradizioni umane. Versetto 14. Come Paolo stava per aprire la bocca. Che cosa è successo? Mm. Gallione ha preso la sua difesa. Atti capitolo 18, il versetto 14 ci dice Come Paolo stava per aprire la bocca. Gallione, il proconsole, aveva una parte importantissima in questo incontro al tribunale. Ascoltate che cosa disse Gallione, se si tratta di qualche ingiustizia o misfatto o giudei, io vi ascolterei pazientemente, secondo la ragione, ma se sono questioni che riguardano parole, nomi e la vostra legge, che cosa ha detto Gallione? Vedetevela voi. Perché io non voglio essere giudice di tali cose. Sapete che cosa sta facendo Gaglione in questo momento? Ah, in questo momento Gaglione non solo sta difendendo Paolo, ma Gaglione sta mostrando a tutti quanti quello che dovrebbe essere il principio che governa Stato e Chiesa. Una separazione tra Stato e Chiesa, perché sapete che cosa succede quando Stato e Chiesa si uniscono? Che la Chiesa domina lo Stato, lo controlla. Per questo c'è il problema delle persecuzioni. Ascoltate che cosa ci dice? Lui ci dice perché io non voglio essere giudice di tali cose, versetto 16. E li scacciò dal tribunale. Allora tutti i greci, insieme ovviamente ai giudei, perché era un gruppo unito, Presero chi? Chi presero? Chi? Sostene. Presero Sostene o Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale. Ma Gallione non si curava di queste cose. Perché? Perché lui. <ride> Lui proclamava quella che deve essere la separazione tra Stato e Chiesa. Se è una cosa religiosa, sprigatela voi. Se è una cosa che ha a che fare con lo Stato, allora venite pure, io decido. Ma in questo momento Gallione non voleva diventare una marionetta della religione. Gli uomini che vinsero un impero. Gallione era un uomo integro e si rifiutò di diventare la marionetta di quei gloriosi e intriganti giudei. Disgustati dal loro bigottismo e autogiustificazione, egli non prese atto dell'accusa. Mentre Paolo si preparava a parlare in sua difesa, Gaglione gli disse che non sarebbe stato necessario. Entrambi, Giudei e Greci avevano aspettato ansiosamente la decisione di Gallione quando egli, Gallione chiuse il caso, non considerandolo di pubblico interesse, essi capirono che era tempo di ritirarsi. Ora, sapete che cosa successe una volta che Gaglione gli cacciò fuori? L'abbiamo letto al versetto 17. Che cosa hanno fatto i Greci e i Giudei? Perché hanno picchiato Sostene. Perché? Perché erano arrabbiati con Sostene. Perché non giustificavano loro di, di Paolo, Questi stessi greci prima hanno accusato Paolo. E adesso vanno contro Sostene. Perché? Perché Sostene ci viene detto la parola di Dio che era il capo della sinagoga. La mente di Sostene è quella mente che ha controllato, che ha organizzato tutta, tutta l'accusa. Sostene era il capo che guidava giu giudei e greci nell'accusare Paolo. Siete con me? Sostene era il primo che voleva la morte di Paolo e quando giudei e greci ci sono resi conto che in realtà queste cose non sono tanto buone, che cosa hanno fatto? Si sono ritorti contro sostene, contro il loro capo. Mm. Mm. Sto costruendo in questo momento perché voglio farvi arrivare da qualche parte. Mi sapete dire nella parola di Dio? in modo particolare nel libro di Apocalisse. Un momento nel quale un gruppo di persone prima... <ride> Apocalisse capitolo 17. Un gruppo di persone che prima aiuta il loro capo e che poi subito dopo gli si ritorce contro che si ritorce contro il loro o la loro ah. Apocalisse capitolo 17 ascoltate che cosa ci dice il versetto 12 e il versetto 13 la parola di Dio ci dice Apocalisse capitolo 17 il versetto 12 e le dieci corna che hai visto sono quanti re? Sì. sono dieci corna Re, i quali non hanno ancora ricevuto il regno, ma riceveranno potestà come re per un'ora insieme alla bestia. Versetto 13. Essi hanno un unicamente e daranno la loro potenza ed autorità alla bestia. Non ci sembra una situazione simile a quello che abbiamo visto in Atti 18? Dove giudei e greci... Essendo di una sola mente con sostene, gli danno tutta la loro potenza, tutta la loro autorità per fare lui quello che vuole. Versetto 16. Ma che cos'è successo subito dopo? Il versetto 16 ci dice E le dieci corna che hai visto sulla bestia odieranno la meritrice o la prostituta. La renderanno desolata e nuda, mangeranno le sue carni e la bruceranno nel fuoco. Ovviamente qui stiamo parlando di un linguaggio simbolico. Però vediamo che prima questi dieci re che avevano una confidenza così intima, una solamente con la meretrice, con la prostituta, adesso che cosa succede? Gli si ritorcono contro. Così come i giudei e i greci si sono ritorti contro, sostiene il loro capo, il capo di una chiesa. Mm. Chi rappresenta questa meretrice, questa prostituta? Spiritualmente parlando, non vogliamo offendere nessuno, ovviamente. Ha a che fare con il sistema, sistema, non persone, con il sistema cattolico. Romano. Andiamo a vedere Apocalisse, capitolo 17, dal versetto 1 al versetto 3, dove ritroviamo questa bestia e questa prostituta, questa meretrice. Apocalisse, capitolo 17, leggeremo dal versetto 1. Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e parlò con me dicendomi... Vieni, ti mostrerò il giudizio della grande prostituta meretrice che siede sopra molte acque, con la quale hanno fornicato i re della terra. Abbiamo visto prima erano così? Mm? E adesso questi re gli si ritorcono contro, con la quale hanno fornicato i re della terra e gli abitanti della terra sono stati inebriati con il vino della sua fornicazione. Quindi egli mi trasportò in spirito in un deserto e vidi una donna che sedeva sopra una bestia. Qui vediamo tutte le componenti di cui abbiamo letto prima. Di colore scarlatto, piena di nomi, di bestemmia. Che cosa facevano quei giudei in Apocalisse 18? Beste? Mm -hmm. E che aveva sette teste, e dieci corna. Ora, vogliamo andare a vedere in modo particolare che cosa rappresenta questo versetto 3. Che cosa rappresenta questa bestia e questa prostituta di cui si sta parlando? Perché soltanto in questo modo poi potremmo capire il versetto 12, 13 e 16. Ci viene detto dal libro di Uriah Smith sull'Apocalisse, pagina 235, riferendosi ad Apocalisse 17, versetti da 1 a 3, proprio quelli che abbiamo appena letto adesso. Questa profezia, più di altre, è più direttamente applicabile al potere romano. Per la ragione che fa una distinzione fra chi e chi, fra Chiesa e lo Stato. Infatti, vediamo la donna, questa prostituta, la chiesa, assisa su di una bestia scarlatto. Che cosa rappresenta questa bestia? Il potere civile, politico, che la sostiene e che essa a sua volta guida e controlla, a suo piacimento, come un fantino controlla l'animale su cui si è seduto. Che cosa succede quando Stato e Chiesa si uniscono? Quando la Chiesa si siede sullo Stato, che la Chiesa lo domina, impone le sue leggi, le sue tradizioni e perseguita tutti coloro che non si sottomettono. Ora, Abbiamo capito chi rappresenta questa bestia, abbiamo capito chi rappresenta questa prostituta. Che cosa è successo al versetto 12? Che inizialmente questi dieci re, perché dieci? Che cosa ci ricordano questi dieci re? In quale altro libro della Bibbia troviamo dieci re? A Apocalisse e? Daniele. Daniele. Dieci re che rappresentano chi? Aiutatemi. Aiutatemi. Mm. che rappresentano i componenti, le nazioni principali dell'Europa, e adesso lo subito, subito a vedere dimostrato, questi re che una volta erano come? Assieme, così, che cosa succede? Si ritorcono contro questa potenza. Questi versetti, versetto 12, 13 e 16, sono profeticamente già adempiuti nel passato. Tuttavia, ci sarà, potremmo dire, una simile situazione in un futuro molto immediato. Però andiamo a vedere qual è l'addempimento preciso, preciso di questa profezia. Ascoltate che cosa ci dice sempre il libro di Uriah Smith sull'Apocalisse. Essi... Eh sì, i dieci re, le dieci corna, detengono il potere per un'ora. Che cosa significa? Ossia per un breve periodo assieme alla bestia. Il che vuol dire che per un preciso lasso di tempo regneranno come? Contemporaneamente con la bestia. Cedendole il loro potere e la loro autorità. Sostene? I Giudei e i greci. Uh -huh. Tipo antitipo. Queste parole si riferiscono senza dubbio a che cosa? Al passato. In quale occasione? Al tempo in cui i Regni d'Europa sostenevano il Papato. Il trattamento che infine, che infine questi re riservarono al papato è spiegato nel versetto 16 che abbiamo letto, in cui si afferma che odieranno la prostituta, la lasceranno desolata e nuda, ne mangeranno le carni e la bruceranno col fuoco. Le nazioni d'Europa per anni hanno fatto questo in parte». La conclusione di quest'opera, cioè di bruciarla col fuoco, si realizzerà al compimento d'Apocalisse 18, versetto 8. Stiamo sempre parlando in modo spirituale, simbolico, ok? Nessuno brucerà nessuno con il fuoco realmente. È bene che questa cosa la, la capiamo tutti quanti assieme. Ascoltate che cosa ci dice. Ah, I segni dei tempi, volume 4 del 1878 e di mm, Advent... Review and Sabbath Herald, 1852. Leggiamo assieme. Alla fine, Lutero, chi? Lutero, si alzò, prese una Bibbia e con il potente aiuto della stampa inondò l'Europa. Con i suoi raggi gloriosi, con questa luce, chi? I re, le dieci corna i dieci re d'Europa, le nazioni, videro l'orribile mostro. La ben favorita meretrice che aveva inondato di sangue l'Europa e l'Asia, e si voltarono con furia contro lei per renderla desolata e nuda, per mangiare la sua carne e bruciarla con il fuoco. Lo stesso versetto, lo stesso versetto, ci viene riportato anche subito dopo. Questo versetto mostra chiaramente la cronologia della prostituta seduta sulla bestia, come viene descritto in Apocalisse 17, da 3 a 6. Quando? In quale tempo? Prima del 1798. Perché si arriva al 1798? Secondo quale profezia? I mille... 260 giorni, anni che sono stati profetizzati. Le dieci corna, ritorniamo, le dieci corna odieranno la prostituta, la renderanno desolata. Questo è stato letteralmente vero per quanto riguarda la supremazia della Chiesa papale. Negli ultimi 50 anni, si sta parlando quando è stato scritto 1852, i dieci regni hanno odiato il dominio temporale del papa che è il capo della Chiesa cattolica e ora ascoltate il regno di Napoleone 1798 la rese desolata e nuda perché Dio ha messo nei loro cuori per fare questo per adempiere la sua volontà e che cosa è successo nel 1798 alla fine dei 1260 anni profetizzati in Daniele in Apocalisse Qui abbiamo che il 10 febbraio 1798, alla fine della profezia, proprio in quel momento, le truppe di Napoleone, guidate dal generale Berthier, invasero Roma, dando inizio all'occupazione francese della città. Berthier marciò sulla città senza incontrare resistenza, dandosi poi al saccheggio dei tesori d'arte del Vaticano. Il 15 febbraio di che anno? 1798 fu dichiarato decaduto il potere temporale del pontefice e fu proclamata sul modello francese la Repubblica la Repubblica Romana una cosa che voglio chiedervi è questa proprio anche sulla base di quello che abbiamo visto perché la domanda sarà molto semplice che cosa ha portato queste dieci corna i regni, i re dell'Europa, anche la Francia ad opporsi al papato. Che cos'è stata quella cosa che ha fatto scoccare la scintilla? Sapete che cosa sono state? Sono state le conseguenze della rivoluzione francese. Questa rivoluzione francese che abbiamo in Apocalisse capitolo 11, siete con me? Apocalisse capitolo 11 ci parla di che cosa? Ci parla della rivoluzione francese, dell'ateismo. Mm, molto bene. Molto bene, la statua della libertà, ottimo. Ora, questa rivoluzione francese, non tanto la rivoluzione in sé, quanto le conseguenze negative di questa rivoluzione, ha aperto gli occhi dei re della terra per quanto riguarda il vero carattere del papato. E da una volta che erano così, stretti, stretti, stretti, una sola mente, gli si sono ritorti contro. Così come i giudei e i greci prima erano una sola mente con sostene, il capo della sinagoga, il papa di allora, uh -huh, loro si sono ritorti contro di lui, l'hanno picchiato e l'hanno ferito. Non è stato per caso anche il potere temporale della chiesa ferito a morte? Ci dice la parola di Dio? Una ferita mortale. Ora, Vogliamo andare a vedere assieme quali sono state le conseguenze negative che hanno portato i re delle nazioni a rivolgersi contro il papato. Che cos'è successo con questa rivoluzione francese? Voglio che mi seguiate ancora un attimo. Andiamola a vedere assieme. Uno dei primi punti terribili è stato proprio questo. Gran conflitto, pagina 217. Il potere ateo che durante la rivoluzione e il regno del terrore dominò la Francia, rivoluzione francese, fece una guerra senza precedenti a Dio e alla sua santa parola. Ascoltate, l'adorazione della divinità fu abolita. Che cosa fu abolita? Rivoluzione francese, l'adorà? Tenete a mente, l'adorazione. L'adorazione. La legge di Dio fu rigettata e le istruzioni bibliche vennero abolite. Ascoltate, al giorno di riposo settimanale, qual era? Mm. Al giorno di riposo settimanale si sostituì la decade. Ogni decimo giorno era consacrato alla gozzoviglia e alla bestemmia. Voglio che facciamo un'applicazione. Così come è successo ai tempi della rivoluzione francese, similmente accadrà anche in questo tempo, prima del secondo avvento di Gesù. Perché? Perché la storia si ripete. Durante la rivoluzione francese c'è stato un cambiamento, una modifica della vera adorazione che aveva anche a che fare con il giorno di riposo. In questi ultimi tempi, che cosa accadrà? Mm -hmm. La stessa cosa, similmente, tipo/antitipo. Una legge verrà imposta per quanto riguarda la dorazione, per quanto, riposo, il, per quanto riguarda il riposo. Il sabato della legge verrà abolita e verrà innalzata una tradizione umana la domenica attraverso lo Stato. Andiamo a vedere il secondo punto fondamentale. Che cos'è seguito la uh -huh. il cambiamento del giorno di riposo, di adorazione, che cosa ha seguito? In nessun altro paese la verità incontrò un'opposizione così amara e crudele nella sua che cosa? persecuzione. Contro i testimoni del Vangelo, la Francia crocifisse Cristo nella persona dei suoi discepoli. La pagina più nera e più orribile che sia mai stata scritta nel corso dei secoli è quella relativa a che cosa? Al massacro della notte di San Bartolomeo. Il mondo ricorda ancora con brividi di orrore, le scene di quella infida e cruda carneficina. Una campana, suonando a morto in piena notte, diede il segnale della strage. Migliaia di protestanti, che dormivano tranquilli, fiduciosi dell'impegno preso dal re, furono catturati e, senza potersi difendere, trucidati a sangue freddo. La rivoluzione francese, oltre a portare un cambiamento dell'adorazione del giorno di riposo, ha portato alla persecuzione. La notte di San Bartolomeo, applicazione per questi ultimi giorni. In quale altra notte verrà dato l'allarme? Ah. Mm -hmm. Nella notte in cui verrà imposto il decreto di morte. Tipo, antitipo. Andiamo a capire adesso assieme chi c'era però dietro questa rivoluzione francese. Chi è che governava? Chi è che controllava chi? Lo Stato o la Chiesa? Ascoltate che cosa ci dice. Il gran conflitto, pagina 216-219. Il re di Francia. Istigato da chi? istigato dal clero romano, approvò quell'eccidio spaventoso. L'ateismo completava l'opera iniziata dal papato. La politica di Roma aveva determinato le condizioni sociali, politiche e religiose che provocarono la rovina della Francia. Quando Stato e Chiesa si uniscono, chi controlla chi? Mm. Ora, stiamo parlando della rivoluzione francese. Ho una domanda semplice per ognuno di noi. Qual è stato il motto della rivoluzione francese? Aiutatemi, tre parole. Liberté. Liberté. Fraternité, égalité. <ride> Libertà, fratellanza e uguaglianza. Possiamo vedere questa cosa in tutti i libri di storia. In italiano, libertà, uguaglianza e fratellanza è un celebre motto risalente al Settecento e associato in particolare all'epoca di che cosa? Della rivoluzione francese. Ho una domanda per ognuno di noi. Chi c'era dietro la rivoluzione francese? Più concreto. Satana si serve di potenze terrene. Chi c'era dietro la rivoluzione francese? L'abbiamo letto prima. Chi c'era? Il clero romano. Il papato. Chi è che ha originato questo motto? Chi? Liberté, fraternité, égalité. La storia si ripete. Quanti hanno sentito parlare dell'enciclica, della nuova enciclica 3 ottobre 2020 di Papa Francesco? Fratelli tutti, appena appena firmata. Ascoltate qual è il titolo del punto 103, 104 e 105. Qual è il titolo? Libertà, uguaglianze e fraternità. Rivoluzione francese. La fraternità ha qualcosa di positivo da offrire alla libertà e all'uguaglianza. E tutto questo alla fine ci dice che sono per il bene comune. Ne abbiamo parlato anche oggi alla scuola del sabato. Amore, amore, bene comune. Non è così? La storia si... ripete. Andiamo a vedere un altro articolo. Ci stiamo addentrando in quella che è l'attualità di questa presentazione. Quanti hanno sentito parlare del patto educativo globale, speranza per il futuro, che è avvenuto hm, qualche giorno fa? 14, 15 ottobre 2020. Qual è l'intenzione principale attraverso questo patto educativo globale promosso dal sistema romano cattolico? Il tema del patto educativo non può non intrecciarsi con che cosa? Con la recente enciclica di Papa Francesco Fratelli Tutti parole da ricordare, è soprattutto da attuare nella società di oggi. Che cosa bisogna attuare nella società di oggi? I principi dell'enciclica fratelli tutti, libertà, egalità, fraternità. Stiamo parlando di una società che il Papa auspica possa vedere ognuno in apertura di cuore verso tutti i fratelli. È possibile tutto ciò? E in questo modo, ci viene parlato come conseguenza del villaggio dell'educazione, che è un volume a servizio di che cosa? Del Global Compact on Education. Ora, va avanti, qual è l'intenzione di questo patto educativo? Abbiamo qui le parole in grossetto. Per la ricostruzione del patto educativo è necessaria una nuova educazione di culture, civiltà e religioni. Un nuovo sistema, un nuovo ordine. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Il Global Compact on Education è ancora più necessario, 15 ottobre 2020. Il Papa è tornato ad affrontare il tema dell'educazione, proponendo a tutte le persone, di buona volontà l'adesione al Global Compact on Education, un patto, per generare un cambiamento su scala globale. E potremmo vedere qui che le, gli articoli sono articoli autorevoli, essendo proprio del Vaticano. Un cambiamento su scala planetaria. È tempo di sottoscrivere un patto educativo globale. È tempo, dunque, sottolinea il Papa, di sottoscrivere un patto educativo globale per e con le giovani generazioni che impegni le famiglie, le comunità, le scuole, le università, le istituzioni, le religioni, i governanti l'umanità intera fratelli miei quanto è più chiaro è necessario dunque un nuovo modello culturale cambiano solo le parole ma siamo sempre lì l'educazione infatti ha un potere di trasformazione oggi 15 ottobre 2020 oggi c'è bisogno di una rinnovata stagione di impegno educativo, che coinvolga tutte le componenti della società. Punto di riferimento di questo progetto educativo è la dottrina sociale. Ora, stavamo tanto parlando di uh, patto educativo, di villaggio globale, di Global Pact on Education. Perché? Qual è l'altra enciclica che deve essere assolutamente implementata per questo patto educativo globale? Nell'enciclica laudato sì. Ho invitato, dice Papa Francesco, tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune affrontando insieme le sfide che ci interpellano. Secondo paragrafo. Per questo scopo. Desidero promuovere un evento mondiale nella giornata del 14 maggio 2020, sappiamo che è stato rinviato fino al 15 di ottobre che è appena passato, che avrà per tema ricostruire il patto educativo globale, che cosa? Laudato sì. Mai, parola in grossetto, mai come ora, c'è bisogno di unire gli sforzi in un'ampia alleanza educativa. Un patto globale, un cambiamento planetario, un nuovo modello. Sulla base di che cosa? Dell'enciclica Fratelli Tutti e dell'enciclica Laudato Si, che al punto 237 ci dice La Domenica, la partecipazione all'Eucaristia ha un'importanza particolare. Questo giorno, così come il sabato ebraico, si offre quale giorno del risanamento delle relazioni dell'essere umano con Dio, con se stessi, con gli altri e con il mondo. Così, il giorno di riposo, quale giorno? La domenica, il cui centro è l'Eucaristia, si diffonde, diffonde la sua luce sull'intera settimana e ci incoraggia a fare nostra la cura della natura e dei poveri. Enciclica Fratelli Tutti, Enciclica Laudato, sì, la Domenica su scala planetaria. E sapete qual è l'intenzione da questo punto di vista? Perché quando leggevamo Atti capitolo 18, Sinomene, lui era il capo di che cosa? Della sinagoga. Lui controllava tutte le fila. Che cosa vuole fare il papato attraverso queste due encicliche? ascoltiamo che cosa ci dice. Francesco non ha intrapreso una guerra di parole a volte a imporre dottrine, ci viene detto, ha semplicemente diffuso l'amore di Dio. Ha capito che Dio è amore e coloro che dimorano nell'amore dimorano in Dio. Ascoltate adesso. In questo modo Papa Francesco è diventato padre di tutti e ha ispirato la visione di una società fraterna. È diventato padre di chi? Padre di tutti. Il Santo Padre, tra virgolette. Ora, prima di essere padre di tutti, Papa Francesco nel 2016... Ha ricevuto il premio Carlo Magno. Sapete che cosa significa? <ride> Papa Francesco ha ricevuto venerdì del 2016 il premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana in Germania. Perché proprio Carlo Magno questo premio? Perché Carlo Magno, il re della Franconia, venerato dai suoi contemporanei come il padre dell'Europa. Perché ha ricevuto questo premio, Papa Francesco? <ride> Perché vuole essere il padre dell'Europa, di quei re che una volta gli erano mm, così vicini ma che poi si sono ribellati. Voglio fare <ride> riconciliazione con l'Europa, dice. Ho una domanda. Quanto tempo ci vorrà prima che faccia riconciliazione anche con l'America? Padre di tutti. Europa e America. Ora andiamo a vedere che cosa succede in Europa. La Croazia verso la domenica senza lavoro, 21 settembre 2020. La Croazia si avvia verso una domenica senza lavoro in direzione della metà dei paesi dell'Unione Europea. Sapete a che cosa porta l'essere padre dell'Europa? Volendo o non volendo a imporre le proprie dottrine. Vuoi? o non vuoi. Padre dell'Europa, padre di tutti. In che cosa consiste questa chiusura domenicale? In cui il lavoro domenicale nei negozi è limitato, ad eccezione di edicole, panetterie, mini market dei distributori di benzina e negozi a stazioni ferroviarie degli autobus, ha detto lunedì il quotidiano. Ora, stavo pensando ad una cosa, sapete perché? Perché molto spesso succede che alcune persone iniziano a dire, Marco, Marco, Marco, ma... Sai qual è il problema? Il problema è uno, la legge domenicale non ha niente a che fare con le chiusure domenicali, la legge domenicale è quale... Eh, sai, bisogna subito arrivare con il decreto per l'adorazione, queste cose del lavoro non hanno niente a che fare con la legge domenicale, ah no? Sapete quando ho letto quest'articolo che cosa mi è venuto in mente? che i lavori domenicali erano limitati a seconda di che cosa? Panetterie, mini market, e dico, sapete quando rivediamo la stessa situazione? 321, con Costantino I, il primo imperatore cristiano di Roma decretò che la domenica sarebbe stata osservata come il giorno di riposo romano. Questa è la prima legge domenicale imposta nella storia. Nel venerabile giorno del sole, lasciate riposare i magistrati e le persone che risiedono nelle città e lasciate che tutte le officine siano chiuse, ma nel paese, tuttavia, le persone impegnate nell'agricoltura possono continuare liberamente, e legalmente le loro attività. Perché capita spesso che un altro giorno non sia così adatto alla semina, del grano, all'impianto delle vigne, per timore che trascurando il momento adatto per tali operazioni la generosità del cielo dovrebbe essere persa. Vedete, in questo momento, 321, prima legge domenicale, non è stato così immediato. Andiamo prima con la chiusura domenicale limitato alcuni devono rimanere aperti per il bene della società ovviamente ma altri devono chiudere per riposarsi e sapete che cosa è successo dieci anni dopo non c'è stata nessuna pietà per coloro che adoravano dio secondo le richieste del quarto comandamento del santo sabato una persecuzione è iniziata da dove si è partita Il portavoce del governo Marco Milic ha confermato che era in preparazione una legge per regolamentare il lavoro domenicale tenendo conto dell'equilibrio tra lavoro, riposo e tempo trascorso con la famiglia. La regolamentazione e la limitazione del lavoro domenicale è anche in linea con la direttiva sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata adottata dal Parlamento europeo lo scorso anno 2019 che deve essere incorporata nella legislazione nazionale dei Paesi dell'Unione Europea entro il... Andiamo a vedere il secondo testimone. Entra in vigore la direttiva dell'Unione Europea sull'equilibrio tra lavoro e vita privata. Questa è la Commissione Europea. La direttiva approvata dal Parlamento Europeo nell'aprile 2019. È entrata in vigore il 1 agosto 2019. Gli stati membri hanno ora tre anni, ora sono due, per adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Quale direttiva? 2022. In America. Europa, scusatemi, in Europa. Quanto tempo ci vorrà prima che arrivi in America? Sapete quanto tempo è passato dalla pandemia del Covid prima che arrivasse in America? Qui dall'Europa? <ride> è passata forse qualche settimana? Forse tanto qualche settimana. Nel corso di una settimana, di una sola notte, tutta l'economia, tutta la politica Tutta la religione può essere cambiata da una notte all'altra. E qualcuno continua a dire, Marco, queste cose non hanno a che fare necessariamente con la religione, non hanno a che fare con una parte spirituale, ha a che fare solo con il lavoro, con l'economia del paese, solo con quello. Ah sì? European Sunday Alliance. Ascoltate che cosa ci dice. Questo è il gruppo um, del, nel, nel Parlamento Europeo che si occupa delle chiusure domenicali. La questione dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata, orari di lavoro dignitosi e tempo libero sincronizzato per tutti i cittadini in Europa è importante per molte ragioni. A livello personale per attività sociali, culturali o sportive, a livello spirituale come giorno di riposo ed edificazione religiosa e soprattutto per garantire un adeguato tempo di riposo. Quanto tempo ci vorrà prima che il marchio della bestia parta in America? Oh, fratelli miei! Ascoltate che cosa ci dice il CNS News, 14 settembre 2020. CNS News, un articolo, un magazine, una rivista americana. Ascoltate che cosa ci dice. È ora di iniziare a invocare che cosa? I dieci comandamenti dove? Come? Nel dibattito politico Stato e Chiesa Uniti. Che cosa ci dice questo padre Jeremy Pokorsky? Che cosa ci dice questo prete padre cattolico? Dio diede a Mosè i dieci comandamenti che incise su due tavole di pietra esponendo i principi fondamentali che governano la vita degli israeliti. Non possiamo iniziare a trasformare la cultura. Che cosa cerca di fare Papa Francesco in questo momento? Un nuovo ordine mm. culturale, scriveva lì. Non è così? Dobbiamo cambiare la cultura, l'educazione. Non, non, non possiamo, iniziare a trasformare la cultura senza la chiarezza morale dei comandamenti. I buoni cristiani, ora spero che tutti quanti noi, spero ci riteniamo cristiani, non buoni perché uno è buono, ma ascoltate che cosa ci dice. I buoni cristiani conoscono i dieci comandamenti a, a memoria. Quali sono questi dieci comandamenti che i cristiani dovrebbero conoscere a memoria? Ci dice questo prete cattolico. Quali sono? Iniziamo. C'è un solo Dio. Numero due. Non abusare del suo nome. C'è già qualcosa che non va. Qual è il secondo comandamento? Non farti? Ah. Non ti? E non? Adò? Perché non c'è qui? Come? C'è un solo Dio. Non abusare del suo nome. Qual è il terzo per la chiesa cattolica? Andare in chiesa la domenica. È ora di iniziare a invocare i dieci comandamenti nel dibattito politico. Dieci Questo Cattolici. Quest'articolo va avanti. Ascoltate con attenzione perché questi sono i tempi che viviamo. Oh, fratelli miei. I Dieci Comandamenti ci permettono di guardare il mondo attraverso gli occhi di Dio. Risparmieremmo molto tempo nel nostro dibattito se misurassimo ogni posizione politica sulla base dei Dieci Comandamenti. E ora ascoltate, perché siamo in tempo di elezioni. Mm. Mi dispiace, signor politico ma non posso votare per lei, perché? Perché le sue politiche sulla libertà riproduttiva violano il quinto comandamento. Come? Politico non posso votare per te, non ti voterò, perché? Perché trasgredisci i comandamenti cattolici, oh fratelli miei, ascolta, le sue politiche sul matrimonio e la famiglia violano il sesto e il nono comandamento. Le sue politiche fiscali violano il settimo comandamento e vuoi toglierci il diritto di rispettare i primi tre comandamenti. Cosa c'è in mezzo a quei tre? La domenica. E ogni volta che parli, infrangi l'ottavo comandamento. Da giovane ho smesso di partecipare alla messa domenicale quando la mia madrina mi ha chiesto perché ho dato le solite scuse da ragazzaccio. La sua risposta è stata lancinante. Vai a messa perché è il terzo comandamento. Ora io mi chiedo se Stato e Chiesa si uniscono. I politici per essere eletti nel dibattito politico devono rispettare i dieci comandamenti cattolici. Che cosa succederà quando diranno la domenica libera dov'è? Non dovremmo andare in chiesa di domenica? Non è questo il terzo comandamento cattolico? Vuoi rimanere nella tua funzione? Vuoi che ti votiamo? Questo è quello che devi fare. E visto che stiamo proprio parlando di un tempo di crisi, potremmo dire, non, non soltanto per la salute, ma anche per l'economia mondiale a causa del coronavirus, ascoltate che cosa ci dice questo articolo del 17 giugno 2020, di quando eravamo in piena restrizione, in pieno lockdown, sia in Europa che in America. Gli americani in questi primi giorni di quarantena si svegliarono con un sorpreso apprezzamento per ciò che le generazioni precedenti avevano considerato normale. Le leggi sulla domenica, altrimenti note come leggi blu, uh -huh. queste le hanno dimenticate e adesso le prendono di nuovo in considerazione, mentre l'America ritorna alla normalità quale normalità? Dovremmo considerare queste leggi e i loro molteplici vantaggi. Fratelli miei, noi ci stiamo avvicinando a questo momento. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo prepararci per incontrare il nostro Dio, non è così? Per avere un'unione quanto più ferma, quanto più stretta col nostro Dio. Ora, vorrei tanto che tornassimo in Atti capitolo 18, stiamo per concludere questi momenti, Atti capitolo 18 e leggeremo assieme dal versetto 18, dal versetto 14 scusatemi, Atti capitolo 18, dal versetto 14 al versetto 17, come Paolo stava per aprire la bocca, gallione, Disse ai Giudei, Atti, capitolo 18, versetto 14. Chi è che parla? Parla Gaglione. Se si trattasse di qualche ingiustizia o misfatto, o Giudei, vi ascolterei pazientemente secondo la ragione, ma se sono questioni che riguardano parole, nomi e la vostra legge, guardatevela voi, perché io non voglio essere giudice di tali cose». E lì scacciò dal tribunale. Allora tutti i greci presero sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale, ma Gallione non si curava di queste cose. Voglio che sappiate una cosa, cari fratelli e sorelle. Lo spirito di Gallione è ormai finito. Che cosa... Promuoveva Gaglione, separazione tra Chiesa e Stato. Vi ricordate chi in America promuoveva la separazione tra Stato e Chiesa? La Costituzione. La Costituzione. Quale uomo di grande politica? Ascoltate che cosa ci dice. Casa Bianca e religione, la scelta di J.F. Kennedy. Ascoltate qual era il credo di quest'uomo che è stato tolto di mezzo. Io credo in un'America in cui la separazione, tra che cosa? Tra Chiesa e Stato sia assoluta, in cui nessun prelato cattolico possa dire al Presidente come comportarsi e nessun pastore protestante possa dire ai suoi parrocchiani per chi votare. Non è quello che stiamo vedendo adesso che non c'è più? Signor politico, non ti voto. Perché? Mm, religione. In cui? A nessuna chiesa o scuola confessionale siano concesse sovvenzioni federali o preferenze politiche in un'America che ufficialmente non sia né cattolica, né protestante, né ebrea, in cui nessun funzionario pubblico richieda o accetta istruzioni di carattere politico da qualunque fonte ecclesiastica, in cui non ci sia un voto cattolico né un voto anticattolico, né un blocco di voti di alcun genere e in cui la libertà religiosa sia talmente indivisibile da far considerare un atto contro una chiesa come un atto contro tutte le chiese. Che cosa credeva J.F. Kennedy nella separazione tra chiesa e stato? Sapete che cosa ci dice adesso? Crux? Mm? La nazione, qui stiamo parlando del 23 settembre 2020, la nazione è forte a causa dei cattolici. Tutte persone di fede, dice Trump, e ascoltate che cosa ci dice il procuratore generale William Barr, che è un cattolico. Ci dice, la separazione tra chiesa e stato non significa, e non significa mai, separazione tra religione ed educazione civica. Lo possiamo vedere in che modo si gioca con le parole? Che cosa si sta promuovendo proprio in questo momento? Un patto educativo globale, nel quale religione ed educazione siano assieme. Il nostro paese, in, in grossetto, il nostro paese ha bisogno di più cattolici disposti a vivere la loro fede nella pubblica piazza. Oggi i cattolici si sono riuniti virtualmente per fare quello che facciamo ogni anno, pregare il nostro, per il nostro paese. Questa è la nostra missione come cattolici americani e ci dice alla fine che questa preghiera è come? Inarrestabile. Perché il messaggio del primo, del secondo e del terzo angelo presto si adempirà. E sapete qual è la speranza più grande? Perché forse alcuni potrebbero spaventarsi di queste cose. Qual è la nostra gioia più grande? È che sapendo che queste cose si addempiono, la parola di Dio è sicura e Cristo Gesù viene presto. Colui che viene verrà e non Tarderà. Atti capitolo 18, leggeremo l'ultimo versetto. Atti capitolo 18, dal versetto 9 la parola di Dio ci dice, una notte il Signore in visione disse a Paolo, non temere ma parla e non tacere. Perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male poiché io ho, una gra ho un grande popolo in questa città. Versetto 11. Così Paolo rimase là. Quanto tempo? Un anno e sei mesi insegnando fra di loro la parola di Dio. In che anno ci troviamo in questo momento? In che anno? Aiutatemi! Quale mese? Più un anno e sei mesi. Dove arriviamo? 2022. Qual è la politica europea per il 2022? fratelli miei, qui non stiamo parlando di date, perché sappiamo che probabilmente ci vorrà ancora un po' più di tempo, o forse un po' meno di tempo, non lo sappiamo, noi non possiamo sapere questo momento, ma guardando i segni dei tempi, ci accorgiamo che cosa? Mm. Che Cristo Gesù viene presto. E se c'è una cosa che dobbiamo fare? Prendere in considerazione che dobbiamo sfruttare ogni momento, partendo da questo giorno, affinché possiamo predicare con grande forza, in modo risoluto, la parola di Dio. Prepararci per essere salvati e preparare anche altri per la salvezza eterna. In questo momento vorrei tanto invitarvi a pregare tutti quanti assieme e a concludere questi bei momenti trascorsi assieme con la presenza del Signore. Io andrò in ginocchio in questi momenti, se ci fosse qualcuno che vuole seguirmi, chi è impossibilitato può rimanere in piedi. Signore nostro, ti ringrazio con tutto il cuore per questi momenti. Padre, mi rendo conto che questo non è stato un sermone classico, un sermone che viene predicato in ogni occasione, ma ti ringrazio Padre perché ha impressionato il mio cuore e la mia mente in questo momento per mostrare ai miei fratelli i tempi che stiamo vivendo Padre. Ti ringraziamo perché la tua parola è sicura e perché presto si adempirà. e così come la tua parola è sicura, così come abbiamo visto attraverso i segni dei tempi Signore, possiamo avere ancora una più grande fiducia in essa. Signore sappiamo che quello che hai promesso tu adempirai nella nostra vita per noi e per le nostre famiglie. Signore tu ci dici che se chiediamo perdono tu sei fedele e giusto da perdonare e da purificarci da ogni peccato. Signore questo è quello che ti chiediamo per noi, per le nostre famiglie affinché quando incontreremo Cristo Gesù possiamo essere trovati puri e santi avendo ottenuto la vittoria sul peccato, grazie a Cristo Gesù che è nel nostro cuore. Signore, salvaci Tu, perché ti abbiamo pregato nel nome del Tuo amato Figlio, Cristo Gesù. Amen.